Secondo te, così a, a sensazione, mm. che succederà nei prossimi giorni? Non ne ho la più pallida idea. Accorazzissimo, e chi mi ha preso? Eh. <ride> no, non lo so, che ti dico succede? Guarda, ti faccio il pronostico: sfigato, succede che, che quanti voti gli servono a Berlusconi? Non lo so. 300? Quanti ne servono? Non lo so neanche io. Non eh. lo so, 315. Ok, 315, 315. ne ottiene 315. Non lo so, che per mezzo voto per uno sciancato che entra zoppicando, votando con la stampella lanciata, così via la maggioranza. E per la maggioranza, insomma, i voti e la fiducia. E... no, che Dopo domani si vota lì, il rendiconto, e quindi si salva un Ormai dico questo anche in via Scaramantica, perché ogni volta che si è sperato altro, non è mai successo. Quindi. No, pure sta cosa, capito, che tutti quanti ti cioè, ci si chiede a vicenda, non a me in particolare, anche a me, ma insomma, allora, cioè, porta solo sfiga, basta, insomma. e i precedenti, e i precedenti sono tutti quanti a favore dell'uomo, dell'uomo Silvio, quindi, anche, insomma, vedi, il 14 dicembre, ce lo ricordiamo tutti, lì c'avevano tutti i finiani che se ne erano andati, eccetera, eccetera, sono usciti fuori gli scilipotiani, che fino a quel giorno non sapevano neanche che cazzo fosse. Quindi non so chi potrà uscire fuori martedì, capito? Io, so, io poi leggo dei nomi fantastici, gente che per fortuna non so neanche che, che esista fino a un minuto prima, Tipo ma non lo so, mo la, stavo leggendo i nomi testiventi, venti, c'era uno che ha un cognome tipo Serbelloni Mazzanti viene dal mare, uno di questi PDL che se ne, che se ne sarebbe andato, e, capito? Stiamo in mano a questi. A ah, traditori, se c'è anche l'ex ministro. Dov'è? Ci sarà un link qua alla lista dei, dei, dei traditori 20 in fuoriuscita. Vediamo dal PDL almeno 20 in fuoriuscita. Oggi, oggi lui oggi Berlusconi che è intervenuto all'assemblea del movimento de Moffa. Cioè, ma ti rendi conto come sta combinato questo? Moffa, cioè, sai chi è Moffa. Bertoni sacchiamo Pittelli che già Pittelli ammetto non sapere chi sia, no oggi ho letto un nome bellissimo di uno che se ne sta a prendere, la Manuela di Centa, per cioè, farti capire, ieri i ribelli consideravano conquistata la causa anche l'ex olimpionica Manuela di Centa, cioè stiamo nei mani di Manuela di Centa, una che faceva sci de fondo, bravissimo, attifato per Manuela di Centa, ma posso sta a sperare che... La, che è la sciatrice di fondo Manuela di Centa, che io me la immagino vestita con la tutina, cioè non riesco, ovvio, ma ancora beh, è il limite mio. e eh, ancora, non, non riesco a, a immaginarmela. Il parlamentare possa far cadere il governo. Pensa, fa cadere il governo Manuela di Centa è una roba che, non, non, che senso ha non lo so. Dice, sai, è entrata la società civile, dice, ah, perché il parlamento ci deve andare la società civile e che Manuela di Centa, che è società civile, e ecco calla, va, sì, <ride> Sta in Parlamento da 20 anni, c'entrata è eh, ancora che la società civile, ecco la la società civile la società no? Civile. Ma per carità, non c'è niente contro, ma c'è società civile e società civile, ecco la <ride> parte del fondo faceva, non, non si può dire che sia apparato dalla politica, no? Eppure eh no. eh, sta là, Davvero. sta là, e adesso speriamo che torni di qua, cioè che, qua, che, che, che si svincoli dal caso non lo so. Guarda, non so che dirti quindi previsioni non ne faccio perché non ne so fare e perché porta a sfiga a farne. Vai, altra domanda. Senti, hai visto <ride> Pippo Gianni vacilla un fidelissimo della maggioranza come Pippo Gianni? Ma chi è Pippo Gianni? Io non lo... Ammetto, non so chi Pippo Gianni, ti rendi conto? Eh, vabbè. Senti, ti volevo chiedere: hai visto giovedì servizio pubblico? Sì. Che te ne cioè, sì, facevo zapping fra servizio pubblico e piazza pulita e che te ne è messo pure a cazzeggiare online durante. Trasmissione, che me ne pare di che della de puntata di quella puntata lì? Di cosa sì, de, del programma nuovo? Insomma, dopo, dopo che è finito anno zero hanno fatto questa cosa. Alcuni hanno detto che è andata bene, ad altri non è piaciuto per niente. Non so, volevo sentire come com era sembrato a te. Ehm, allora, dal punto di vista formale, della sperimentazione. Va sicuramente presa in considerazione il tentativo, insomma, no? questo network, reti locali web Sky. Io la, avendo Sky la percezione mia è di poco cambiata. Nel senso che per me è un programma che è passato da Rai 3 a Sky. Mm. Però so che c'è gente che ha visto su Teloma 56, c'è gente che ha visto su, boh, non lo so, su altri canali. Quindi, un cambiamento oggettivamente c'è è un contenuto che viene sparpagliato no? su, più, su più canali. C'era anche lo streaming, quindi c'era anche lo streaming c'era anche lo streaming, ma credo che lo streaming ci sia anche per altre trasmissioni di altri canali, oramai è una novità relativamente. Insomma, mi sembra che l'aspetto più, più nuovo forse sia proprio quello delle reti locali, credo, eh? non, non lo so. Sì, sì. Dal punto di vista dei contenuti. Momenti molto fichi e momenti personalmente molto pallosi, insomma, pallosi diciamo meno interessanti ecco, Tiamo Pallosi, non vorrei essere offensivo assolutamente però oggettivamente ho cambiato più volte e, e, e complessivamente forse puntata su puntata alla fine mi è piaciuto quasi dei più formigli nel senso che i primi servizi di Santoro erano molto fighi i primi, diciamo mm -hmm. quelli riassuntivi insomma alla Santoro, all'anno all zero, insomma li, li sanno fa sicuramente ecco, sono veramente efficaci, fatti bene montati bene, tutto. E... ospiti in studio, tipo della valle, quella parte lì veramente è una pesantezza rara, e... travaglio, è travaglio per cui ti può piacere o non piacere ma te lo senti, certo se parla 20 minuti a un certo momento te perdi, perché uno dice eh, vabbè ma non devi stare a vedere quanto parla, devi stare a vedere le cose che dice, figurati, sono d'accordo, però ne dice talmente tante e talmente gravi che a un certo punto adesso satura proprio la te io dico proprio come efficacia. Eh, personalmente ho faticato, ho faticato un po' nella, nel, nella seconda parte stagli appresso poi che c'era? ah, poi c'era il personaggio culto della televisione italiana degli ultimi 30 anni 50 anni, non lo so quanti che è la Vitola ah beh che la vitola lo metti a Buongiorno Regione, lo metti a, boh, non lo so, ha un programma sulla prostata, dove lo metti, lo metti, lo guardi, perché è in assoluto è, è fantastico, ne dice talmente tante che... Eh, la sua versione proprio... in effetti è stata molto, come dire... No, è proprio bravo, io l'ho visto con Mentana, dove c'erano in studio, c'erano Travaglio, Formigli, Bonini, Mentana. Eh, c'era il meglio del giornalismo di inchiesta eh? e, e lui li ha rimbalzati tutti con una pagatezza, una tranquillità cioè quelli alla fine erano, erano sbigottiti capito? E li ha narcotizzati proprio e già lì mi era, mi era piaciuto tantissimo e, e lì non capivi perché Berlusconi avesse fatto ministro degli esteri frattini e non lui anche se poi, poi i, i più Capito? Scafati dicono perché come ministro degli esteri ci vuole uno con la, la faccia un po' da tonto e invece quello vero lo metti dietro le quinte a fare il lavoro sporco, quello bravo, appunto. La vita eh. e, e questa pure è un'interpretazione. E, e poi da Santore è stato bravissimo, cioè, stava lì che prendeva per il culo Santoro Travaglio, la lavagnetta, cioè, una serie l'operazione Mato Grosso, ne ha dette talmente tante che veramente cioè, era una vola continua. Cioè, proprio, alla fine ti ritrovi a quasi tanti fa per lui, fa, dinne un'altra ti scordi che stai a vedere un latitante che, che, che trovano tutti tranne chi io dovrebbe trovare per arrestarlo no, trovano tutti i giornalisti se tu lo vuoi intervistare quello se fa intervistare da te non c'ha problemi capito? Oh, eh, e quindi quello e poi ho trovato invece un po' poco interessante se vuoi sbagliando eh, però perché oramai è la meteorina pentita del bunga bunga ah, finale sì. che insomma per carità va bene e quelle, Aminette nuda che si fa toccare e la statua del, del, del primo col pisellone che Berlusconi mi toccava il culo insomma, però vabbè. era una delle tante già sentite insomma non è che abbia... e, e quelle già sentite mi sembra che per ora abbiano smosso poco e, Dall'altra parte Formigli aveva un parterre di ospiti, scusa se ho usato la parola parterre, eh, aveva insomma, de de degli ospiti inter cioè, interessanti, secondo me, di più di quelli di Santoro. Santoro c'aveva pure dei Magistris, sì. però vabbè, diciamo che in generale mi, mi interessava di più seguire il dibattito fra Landini, da Milano, se vuoi, anche Ferrara, eh, che è antipatico però cioè, almeno c'è una discussione in corso e, e la segui e c'erano i collegamenti di, di, di formiglia i collegamenti servizi di formiglia erano tutti quanti abbastanza da co, co, cose vere insomma no? esatto. eh, nei posti lì ho trovato assolutamente inutile e incomprensibile tutta la roba de ambra castativa, tutta quella roba là l'ho trovata veramente Boh, non l'ho capito, cioè sinceramente, proprio, era, era una pubblicità più lunga per me. E, e Poi niente, diciamo che tutte e due sono durate tre ore e mezza, quattro ore, cinque non so manco io quanto sono durate forse è un po' troppo in generale. Eh, eh, sono andati un po' lunghi, per... infatti sì. eh? sono andati lunghi poi. Mazza, finiamo mai. Senti. Ma per quanto riguarda la tua di tv, io ho una domanda di mia che. Di TV, diciamo, una domanda di Simone Corani che mi chiede se starai ancora in TV oppure ti potremo seguire soltanto via web. Eh, se starò non, non, non lo so, diciamo non ho ufficialità, uh -huh. però si dovrebbe essere vicini anche da quello che leggo. Io poi, alla fine ne so poco più di voi, eh. non è che non credete che ci siano chissà quali eh, comunicazioni particolari. Eh, mm, tante cose ho saputo pure dal giornale, anche perché insomma, le vicende legate alla mia ex trasmissione sono state talmente così improvvise che hanno preso alla sprovvista anche parecchi dei protagonisti. E, e, comunque, diciamo che non, ufficialità ancora non ce n'è, qui stiamo come alla spallata dei Berlusconi, non sarò certo io a darne, sia perché non ce l'ho, sia perché porta sfiga pure qua, però che, si, che, che, che sembra si vada verso qualcosa sulla 7 mi sembra che si possa dire, si dice ormai, insomma, non, è, non è un mistero anche perché poi le possibilità ne è che siano tante eh? le alternative ecco. e in quel caso Simone sì mi si dovrebbe rivedere poi se ci si riesce in qualche maniera a, ad andare prima facendo altro ma bisogna avere qualche, qualche cos'altro da fare insomma diciamo che ho riacquistato l'utilizzo del mio computer in pieno da circa una settimana che mi si era sfasciato quest'estate hard disk e tutto, e quindi ho appena riacquisito tutto il materiale girato da, da Pisapia a ieri. Quindi, quindi vedremo qualcosa di tuo, sul tuo canale di YouTube. Eh, per oh, so, devo vedere se mi, viene, se mi viene qualcosa con tutta sta roba, insomma, da, dargli un senso. Ovviamente il senso deve avere pure un epilogo, l'epilogo non può che essere quello del martedì. <ride> <ride> che, eh, però vediamo insomma al momento bisogna avere ancora un po di pazienza ecco, per, per la tv per il web eh, boh, se uno ha vo voglia ce cioè, no però ecco farlo tanto per farlo no se c'è qualcosa di, che, che mi piace fare lo faccio bene ti seguiremo con attenzione come sempre ovviamente tolleranza Zoro sì. anche perché sono 5 mesi che non, non c'è niente appunto da quando ho è successo il fattaccio del, del computer no? sì, no, l'ultima cosa l'ho messa da Manchester Sì. sì. l'ultima cosa, vabbè, un po' in pesa diretta lì con quello col portatile che ci avevamo portati appresso quindi era, era un altro, un altro computer un altro, però, insomma, tecnicamente l'ultima cosa è datata a, che era? Agosto, 9 agosto sì. senti, Diego, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo già fatto? È già fatto, sì Ammazza Gaston, forse... vuoi ancora? Oh, no, no, basta <ride>